Benvenuti sul canale YouTube di scuolainsoffitta.com. Oggi voglio descrivervi questo gioco che potete scaricare in formato PDF dal sito. È una tombola dedicata alla frutta e alla verdura. È composta dal tabellone che utilizzeremo come punto di riferimento, dalle cartelle sono in totale 8 con le immagini assortite. E dalle tesserine che ho già inserito in una pochette dopo averle incollate sul cartoncino. Utilizzate sempre cartoncino di recupero dalle scatole della pasta o dei cereali. Facciamo una prova anche noi: mischiamo estraiamo una tesserina abbiamo trovato la banana andiamo a cercarla sulle cartelle e nel momento in cui la troviamo la tessera che abbiamo estratto viene messa sul tabellone come riferimento mentre il bambino che avrà la cartella con l'immagine riportata potrà coprirla con un qualsiasi oggetto piccolo io solo per il video ho scelto di usare queste pietre in vetro questo materiale può essere utilizzato anche per un progetto più ampio per l'educazione alimentare, la varietà delle tessere vi permette ad esempio di giocare con i bambini e insegnare loro a dividere, ovviamente un'attività per i bambini più piccoli: la frutta dalla verdura oppure la stagionalità delle, delle varie dei vari alimenti, o ancora possiamo dividerli per colore, possiamo dividerli eh, per ehm, Origine. ad esempio qui abbiamo, ve lo faccio vedere direttamente sul tabellone, abbiamo l'ananas, abbiamo il cocco, possiamo insegnare ai bambini che alcuni di questi elementi vengono considerati frutta esotica e vengono importati c'è la stagionalità che è molto importante ad esempio per la zucca, per le arance, i mandarini e anche questo può diventare un materiale utile per comporre ad esempio eh, una tabella di cosa mangiare a merenda o cosa mangiare durante i pasti, in modo tale che i bambini imparino che non solo esiste una grande varietà ma che ci sono anche delle caratteristiche che accomunano alcuni alimenti come ad esempio il fatto che in alcuni Uni. possiamo trovare la vitamina C, faccio l'esempio dei broccoli, dei limoni, ci sono anche le arance o comunque giocare ad assortire un menu ehm, e soprattutto per i bambini più piccoli imparare i nomi corretti di questi alimenti. Il pdf è scaricabile in formato gratuito eh, dal sito e nella descrizione del video vi metterò il link. Buon lavoro!